Io, sono, io sono, mi chiamo Lina Petrone e sono una mamma, una casalinga e una volontaria. Io faccio parte della rete di solidarietà popolare. Noi ci prendiamo cura e ci battiamo per i senza fissa dimora, per le persone bisognose io sono una persona molto semplice non avrei mai pensato in vita mia di trovarmi qua al parlamento eh, in questo posto mi è stato detto di vestirmi carina però eh, diciamo che il mio eh, vestito è questo e potere al popolo mi permette di fare politica così e perciò io ho accettato la sfida questo volevo dire. Come messo al contrario. E lei è la cuoca di Lenin.